Ciao sono Luca di Mr. Gadget e per una volta non vedete un telefonino nelle mie mani perché oggi voglio presentarvi un prodotto davvero particolare. È il meraviglioso zaino che offre OnePlus sul eh, suo sito ed è veramente il delirio degli amanti della tecnologia. Guardiamolo insieme. quello che vedete nelle mie mani è il nuovo Travel Backpack di OnePlus, un accessorio che viene venduto ad un prezzo di circa 80 euro e quante migliaia di euro di tecnologia possono essere nascoste in eh, questo zaino? Ve lo dico perché è veramente uno dei migliori prodotti che io abbia mai visto per eh, trasportare tecnologia in sicurezza e anche con una buona eh, produzione. Prima tasca che appare eh, è questa, è una taschina laterale, può servire ad esempio per i documenti, per il proprio telefonino, magari per i biglietti di viaggio, allora ad esempio in questo ci sono 100 euro di microfono 15 euro di adattatore e circa 10 euro di adattatore siamo già a 130 euro di tecnologia possiamo in questo punto trovare un travel un battery pack di sony siamo più o meno intorno a 70 80 euro visto che sony sappiamo agli accessori un po costosi quindi siamo arrivati intorno ai 200 euro di tecnologia volendo ci sarebbe una stessa tasca di questo stesso tipo ma in questo caso è vuota ma possiamo colmarla subito eh? possiamo far diventare questa tasca tasca altri 829 euro con il eh, Galaxy eh, S8. Ho già perso il conto ma non eh, importa. Eh, il, mh, lo zaino eh, ha questa apertura principale che vedete molto eh, ampia come spazio eh, nella dotazione purtroppo non so più dove l'ho messa eh, c'è una busta per il ricambio degli abiti molto carina questa cosa perché potete mettere tutta la vostra tecnologia e infilare anche la busta con il ricambio degli abiti la busta a sua, a sua volta è divisa in due parti quindi per gli abiti puliti e quelli invece sporchi per il giorno del ritorno ovviamente una sorta di valigetta 24 ore ma vediamo all'interno allora ci sta ad esempio eh, una... Eh, DJI, eh, lo sapete Osmo Mobile, il supporto per stabilizzare le immagini, un altro po' di eh, telefonini, una eh, Cam 360 che vi mostro eh, 2017 di eh, Samsung, ho già perso nuovamente il valore del, eh, dei prodotti ma poi tanto ce la farete voi, eh, un eh, paio di cuffie tradizionali per eh, Bose con accessori eh, di eh, vario genere, una pochette con un telefonino vediamo cos'è è il G6 di eh, LG e poi ecco guardate come è organizzato bene all'interno uno spazio qui ci sta anche volendo eh, l'iPad Pro da 12,9 pollici che ho trasportato anche nel mio ultimo viaggio e all'interno c'è un Nexus 5X eh, lo togliamo eh, perché da questa parte invece ecco questo è un altro spazio Molto carina vedete due buste eh, che sono perfette per portare telefonini, c'è il Pixel eh, di eh, Google e c'è anche l'iPhone 7 eh, Plus, qualcuno ottenga per favore il conto perché io non so più che cosa c'è. Una busta eh, che può essere utilizzata per i cavi in cui io ottengo invece il moto eh, Z2 eh, Play e all'occorrenza anche eh, qualche moto mode. Avete visto dunque spazio davvero molto eh, generoso eh, all'interno eh, dello zaino. Eh, nella parte posteriore, eh, questa è un'altra cosa molto interessante e intelligente soprattutto perché sapete che adesso dovete togliere eh, il vostro zaino nel momento in cui fate il controllo in aeroporto, eh, scusate il vostro computer e quindi immediatamente computer accessibile in questa tasca di trasporto Posteriore, che diventa comodissima quando eh, vi chiedono di eh, mostrare il computer. E infine l'ultima tasca è, è quella eh, anteriore, anche in questo caso guardate è un po' più disordinata, magari, ma perché lo sono io disordinato. Eh, due buste eh, all'interno: abbiamo un Nokia 5 eh, che mettiamo eh, qui, abbiamo un OnePlus 5 che mettiamo qui, abbiamo un paio di cuffie di Apple, ma in questo caso con l'attacco da 3 mm e mezzo le Icon X eh, di eh, Samsung, eh, gli AirPod eh, di Apple e eh, anche eh, le cuffie di Apple con l'attacco Lightning Port, però vedete anche in questo spazio, eh, uno spazio molto eh, generoso eh, con due tasche eh, per eh, mettere eh, eventualmente telefonini ecco tenete conto che le misure sono 41 cm x 31 cm x 14 di spessore quindi vuol dire che questo sostituisce completamente un trolley anche a bordo anche con le compagnie aeree eh, diciamo più tignose nel controllo dei bagagli ve lo potete utilizzare senza alcun tipo di problema costa un'ottantina di euro eh, più i soldi che ci vogliono per eh, riempirlo ma tenete conto che non c'è niente di mio quindi prima o poi qualcuno rivorrà indietro tutto ciao buona giornata Oh, <laughs> my